Gnome Screenshot è un programma completo per realizzare le nostre schermate lo si installa dal gestore di pacchetti e lo si ritrova fra gli accessori